Ciao a tutti, oggi prepareremo la ciambella aromatizzata, il tempo di preparazione della ricetta è di un'ora circa, gli ingredienti sono farina di tipo 00, scorza di limone, uova, vanillina, zucchero di canna, olio di semi di arachidi, mela, banana, carote, lievito per dolci vanigliato, sale, cannella e aroma d'arancia. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero di canna e la scorza di limone. Ed azioniamo il bimbi per 15 secondi a velocità 10. mettere da parte senza lavare il boccale mettere le mele e le carote ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 8 Riunire sul fondo del boccale con la spatola, aggiungere la banana e l'olio ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 7 rimanere tutto sul fondo del boccale aggiungere lo zucchero le uova il sale l'aroma d'arancia la vanillina e la cannella ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 4 riunire sul fondo del boccale con la spatola Aggiungere la farina, il lievito ed azionare il bimbi per un minuto a velocità 5. Versare il composto in uno stampo a ciambella da 22 cm di diametro. Cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per 50-55 minuti. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuovere dallo stampo. Ciambella aromatizzata.